facciati sulla loggia delle benedizioni e lo venuto la banda che esprime la gioia di tutta la crisi suonavano anche il fatto che si è affacciato ha parlato alla sua gente 13 marca.